Diciamo che andiamo avanti nonostante insomma, il risultato da cui ovviamente dobbiamo imparare la lezione, eh, dobbiamo radicarci molto di più sui territori, è sempre stato un nostro problema, a questo punto servirà eh, strutturarci un po' di più per supportare i nostri consiglieri comunali e i nostri gruppi locali che hanno bisogno evidentemente di maggior sostegno. Ecco, per quanto riguarda eh, Bologna, quanto può aver pesato ad esempio la vicenda del passante? Insomma, prima un Bugani che dice non si farà mai, poi Toninelli che rilancia il progetto. Ma io credo che abbia pesato più che altro eh, l'ascolto dei territori, che forse quello è la cosa che è mancata di più. Cioè, Dobbiamo essere molto più connessi la base con... Eh, insomma con, eh, con i nostri esponenti a livello governativo credo però che ci sia stato questo è evidente un grosso traino della Lega dove lo ripeto mh, noi ci siamo assunti delle responsabilità lo abbiamo fatto con grande serietà nove provvedimenti su 10 sono nostri eh, però questo come dicevo significa anche probabilmente eh, insomma, non piacere proprio a tutti eh, dall'altra parte la Lega insomma ha fatto tanta propaganda e probabilmente si è sporcata di meno le mani questo forse è la cosa che dal mio punto di vista ha pesato di più fermo restando che dobbiamo ovviamente lavorare molto di più eh, di squadra e ritornare sui territori dove dobbiamo mettere radici questo cioè, è sicuramente è anche chiaro Luigi Di Maio sì. in conferenza stampa insomma sì. partire dal fare sì. dalla sì. da base esatto, che... esatto e in questo senso eh, Luigi diceva anche che verrà sui territori a parlare e a capire soprattutto le esigenze c'è tanto bisogno di parlarsi e di portare a livello nazionale quelle che sono le esigenze che noi cogliamo come esponenti insomma come consiglieri come consiglieri comunali ma anche come semplici attivisti e le tante esigenze che vengono dal territorio devono trovare risposte a livello nazionale e questo lo si fa naturalmente lavorando di squadra e non abbandonando i territori sicuramente. Ecco proprio a livello nazionale eh, temete che eh, l'alleanza di governo possa saltare perché è vero seppur eh, voti diversi e non si può mai prevedere quanto eh, un risultato influisca poi sull'elezione successiva però è vero che la Lega potrebbe anche andare avanti in autonomia con Fratelli d'Italia e Forza, di, Forza Italia quindi facendo a meno dell'attuale alleanza di governo. Allora questa è una possibilità, mi pare però che sia già stata smentita sia da Luigi eh, insomma, che da Salvini. E quindi io credo che ci sia la volontà in realtà di andare avanti rispettando ovviamente il contratto di governo. governo Questa è eh, condizione imprescindibile eh, perché i provvedimenti da fare, come dicevo, sono tanti. C'è bisogno di dare risposte al nord, parlavo appunto della diminuzione della pressione fiscale, eh, tutta un'altra serie di, di questioni. Ci piacerebbe dimezzare il numero dei parlamentari, inserire eh, il salario minimo orario. Ci sono tante proposte che devono essere portate avanti, abbiamo fatto un anno di mandato, la nostra esigenza era quella di dare una risposta a quella che è una vera emergenza, quindi i più poveri e adesso dovremmo cominciare a rivolgersi a imprese, lavoratori. Insomma. Da fare ce n'è, se eh, c'è la voglia anche di andare avanti noi ci siamo, l'abbiamo detto rispettando quello che abbiamo concordato all'interno del contratto di governo. Ecco, Le faccio l'ultima domanda sì. prima di, eh, di lasciarla andare e chiudere questa nostra trasmissione. Eh, nelle prossimi mesi eh, dovrete decidere come posizionarvi eh, all'interno di quella che sarà una competizione evidentemente molto dura per eh, contendere eh, questa regione al centro-sinistra. Cosa, come pensate di muovervi? Allora, noi alle regionali siamo sempre penalizzati dal fatto che ci presentiamo da soli e dobbiamo vedercela con eh, liste, listine, insomma... Eh, raggruppamenti vari eh, schierati a destra e a sinistra, c'è una discussione in corso all'interno del movimento, c'è l'ipotesi di aprirci alle liste veramente civiche, eh, è una discussione che verrà in corso, v vediamo che cosa ne verrà fuori, c'è tutto un dibattito di riorganizzazione del movimento, all'interno di questo dibattito c'è anche... Eh, sono una possibile alleanza con le vere liste civiche, è chiaro che andando da soli siamo sempre un po' penalizzati, però siamo forti diciamo, delle, insomma, delle battaglie che portiamo avanti e, e poi ripeto, c'è questa discussione, cercheremo un attimo di strutturarci un po' di più perché sicuramente ce n'è bisogno per competere anche in una regione che è diventata contendibile oggettivamente.